The beatles poi l'ha rifatta anche michael jackson la cover siamo di nuovo in macchina amici cari buongiorno giorno 3 andiamo a milano 2 a girare l'ultimo video porsche 993 Carrera Carrera Cabrio bello eh sono Giuseppe Tringali e sono proprietario di una porsche 911 eh, del 97 è un felice proprietario di una Porsche 911 del 97, un appassionato di motori, di macchine e moto anche. Quando dico appassionato di motori non dico esperto di motori, nel senso che io preferisco godere della, della macchina, della potenza del motore, del design della macchina o della moto, e non mettere le mani, perché non è il mio mestiere, insomma. <ride> è un piacere parlare con te, Matteo, e raccontarti, non so, quello che sono state un po' le mie esperienze in questo, in questo senso. Come mai nel 97 Giuseppe hai scelto proprio il 993? Ma guarda, era molto tempo che avevo voglia di, di prendere una, una Porsche che io ho sempre considerato un'icona un tra le macchine sportive no? e, e ho avuto l'occasione, visitando la concessionaria Porsche di trovare questa macchina di un anno, un anno e mezzo e, usata eh, però che rispondeva un po' a tutte le caratteristiche perché la volevo cabrio eh, la, vorrevo, la volevo quattro ruote motrici eh, e fra l'altro mi sono innamorato del colore eh, sia della cappotta che degli interni che sono blu sia della, della carrozzeria questo grigio metallizzato del, del quale non ti stanchi mai no? e, e quindi mh, ver veramente l'ho comprata con grande, con grande entusiasmo e, e continuo a tenerla con grande entusiasmo considerando che sono passati tanti anni purtroppo o per fortuna per la macchina ma purtroppo per me non l'ho potuta usare moltissimo perché tu considera Matteo che la macchina dal 97 ad oggi ha fatto 34.440 km quindi voglio dire stiamo parlando di pochissimi chilometri e anche questo è il valore appunto della, della macchina e, però il, il weekend era quasi un appuntamento fisso no? perché mi dava delle emozioni guidare questa macchina che sia d'inverno che, che anche, anche d'estate a volte è scoperta domanda a proposito di emozioni e di piacere di guida tu ovviamente guidi macchine moderne tutti i giorni, perché non, non hai solo quella nel garage. Che cosa provi però quando guidi una macchina di quegli anni lì? Ma guarda, io devo dire che la differenza tra un'auto eh, di quell'epoca, quell che poi voglio dire è un'epoca non è neanche eh, antichissima, era già un'auto che aveva delle caratteristiche tecniche abbastanza... Moderne? No? Però la differenza è l'elettronica. Cioè l'elettronica che tu oggi hai sulle macchine moderne, sportive, è tale per cui la guida è una guida molto assistita. No? A meno che tu non togli tutto, vabbè, e ci sono macchine che dove puoi togliere eh, parte dell'elettronica. Quindi... Però ecco, quel Porsche è un Porsche eh, praticamente senza, senza filtri. filtri, senza... Un'elettronica che oggi possiamo dire ti aiuta alla guida no? e, e, e lo senti, lo senti nello sterzo, lo senti nelle curve lo senti, Cioè la macchina è nelle tue mani no? è più Esatto, Poi altra cosa che, che, che a me piace è il cambio manuale no? Rispetto, eh, Io ho avuto anche una, una Jaguar F-Type eh, con il cambio Automatico, automatico e, e non è la stessa cosa, anche se ce l'hai allo sterzo. No? E tanto che eh, ho preso una macchina nuova che ancora deve arrivare, che è una nuova Z4, e l'ho presa con il cambio manuale. No, e eh, devo dire, è una macchina che ha una grande potenza e hai questo borbottio del motore quando l'accendi, che è molto particolare perché è un motore raffreddato a aria, l'ultimo raffreddato a aria e olio, e, e quindi diciamo, è la Porsche, l'ultima Porsche eh, della tradizione Porsche. No? Me la porto a Roma, da qua da Milano, mi faccio il viaggetto, 500 andare, okay, 500 a tornare, a tornare, tornare, tra per fare un po' di chilometri, facciamo un po' di chilometri, eh? <ride> che bello il volante, che bello tutto, che bello. Poi hanno iniziato anche per motivi legati alle diciamo, le emissioni, eccetera, insomma, hanno iniziato a utilizzare motori con raffreddati a, a, ad acqua e, e quindi insomma... Con la 996 cominciarono? Esattamente, Gerson, sì sì, praticamente credo l'anno dopo, sì. il 98 credo. Infatti secondo me questa qui è un po' un'icona delle Porsche, proprio... Sì, è l'ultima generazione della vecchia generazione. La vecchia scuola e come linee, come estetica... Poco fa hai aperto il garage e ci sono rimasto. <ride> Sai cos'è che ho notato? E questo vale un po' in generale per tutte le macchine. Eh, la differenza tra le macchine nuove, e le macchine vecchie, e la dimensione delle macchine. Cioè tutte le macchine mh, di quell'epoca erano tutte a dimensioni molto più ridotte delle attuali. È e, e questo, voglio dire... Mh, se tu se pensiamo alle Mini, se pensiamo alle Volkswagen, se pensiamo, erano tutte macchine che sembravano grandi all'epoca ma in realtà erano piccole rispetto a quelle che fanno adesso, che costruiscono adesso. Le stesse Porsche di adesso sono più grandi e quindi mh, devo dire che dal, dal punto di vista anche del come tu stai dentro l'abitacolo della macchina la, la senti molto più cucita su te stesso che non... Eh, io per esempio nel, nel Jaguar era come stare in una grande berlina cioè le dimensioni gli spazi no e sul porsche sei più vicino al tuo eh, passeggero sei, ti senti più forse era tutto più pensato proprio costruito intorno alla cabina di guida proprio sì, parte pilota. al pilota tutto costruito intorno al pilota quegli anni lì comunque furono anni d'oro mm. sicuramente per l'automobilismo io Diciamo, ho um, una passione per gli young Timer, quegli anni lì, ecco, e questa Porsche qui racchiude proprio quel, quel pensiero lì. Infatti è un bel ora che me la fai guidare, sta faccia <ride> Giuseppe. <ride> lo, lo faremo sicuramente quando vuoi, so, dire. scendiamo eh sì, sì, in garage, sì. la prendiamo e facciamo, facciamo un giro. Oh, finalmente, ma abbiamo anche aperto il tetto. Ci sono tre gradi. <ride> esatto. Va no però insomma... dentro una porsche... non fa Allora, eh? che bello il volante, che bello tutto, che bello attenzione, bella dura, Segui il flusso Segui il flusso e Pippo ci è rimasto male che a pranzo ho mangiato un hamburger <ride> sei un grande Pippo, sai perché? Mm. perché sei possessore di una porsche 993 che è la mia preferita è l'unica cosa che ha resistito fino adesso che è, è, fatto bene, è sì. molto indicativo è molto raro ed è indicativo contachilometri analogico è... Sì. è una mia passione questa è tutta analogica sostanzialmente credo che di elettronica non abbia quasi nulla eh la sento la sento allora disattiviamo questi controlli su dove sono <ride> i controlli? Sì, è nuda e cruda come mamma l'ha fatta in su uh, è la famosa prima seconda e terza che ti dicevo no Vai la uh, spizzomatica è lunga la frizione eh? è lunga quindi ho dato gas è e è ancora preso. stavo staccando non sono abituato Però hai sentito il rumore della cioè il suono della scherzi, prima e della seconda eh beh se l'ho sentito una questo. piccola una piccola tigre piccola? allora Pippo qui a Milano 2 non ci sono le strade di montagna non abbiamo potuto guidare più di tanto però per me è stata una grande emozione e ti ringrazio no grazie a te grazie a te per avermi coinvolto in questo programma che fra l'altro mi piace moltissimo complimenti veramente <ride> eh? E mi, mi ha fatto piacere anche a me ritornare sulla mia porsche e, con, e condividere con te eh, queste emozioni della guida anche se come giustamente dici milano 2 non è un circuito né di montagna né di, di percorrere insomma comunque magari facciamo un, un altro step un giorno in montagna insieme e ci possiamo scatenare un po di più anche perché a questa porsche gli devi far fare qualche eh, sì, hai ragione 34.000 km ragione. sono troppo facciamo pochi facciamo così appuntamento per un prossimo giro eh, sul lago di Como Mi piace. da quelle parti lì eh, sì, che sì. il circuito è molto più interessante più divertente sì, sì, sì, sì. Eh, eh, e così facciamo un next step ci sto alla eh? eh? grande fantastico grazie, ancora, grande. grazie a te ciao, Bip, grazie, ciao. Grazie, grazie, grazie ciao ragazzi ciao bimpi ci vediamo ciao. domani ciao, ciao.